La cosa che, che secondo me fa la differenza in Farm, e questo è insomma, se vi interessa fare qualche start up, o interessa questo mondo, e secondo me questo è il motivo per cui Farm fa veramente la differenza, è il network. Perché io, per esempio, noi siamo lì nel nostro, nelle nostre sedie a parlare, a fare progetti, a fare ricerche di mercato, eccetera, eccetera, a programmare. E poi ogni tanto magari arriva benedetto detto che ti dice c'è questo signore, fai vedere il progetto. Ah, tu glielo fai vedere, fai la presentazione e poi dopo a me salvo come dice e dice ma chi era quello? E lui dice fai è l'amministratore delegato di Benetton oppure altro giorno insomma siamo in contatto con Technologie per dire e non è una cosa tutti i giorni che il presidente di Technologie venga da pari praticamente ad ascoltare quello che fai dandoti dei consigli piuttosto che chiedendoti delle cose quindi c'è la cosa veramente figa è che appunto stando in farm ha la possibilità di conoscere tante di quelle persone anche molto importanti che fuori fai molte fatica. E poi la è un diciamo, acceleratore nel senso che eh, magari facendo una startup a Bologna comunque in una situazione un pochettino meno, meno contaminata, prima di capire magari che il tuo business model non funziona o che c'è qualcosa da cambiare magari ci metti un mese se invece lì stai recettivo e... e cerchi di parlare con tutte le persone possibili in un giorno hai avuto quattro input che magari dall'altra parte ci metti un mese e mezzo